Ma salve, amici. Siamo oggi ah, in Pandora SMP, Pandoro. Pandoro, SMB, Pandoro. Eh. E siamo con Astra e faremo questa bellissima vanina. Oh, ciao, ciao Ciao Ciao, ciao maggi anche che magi? C'è anche magi. Allora iniziamo a prendere tutte le cose. Il legno e sì. poi la pietra, poi tutto poi lì. Il cose. Vado poi a fare dei piani. Esatto, Nico. Poi la rite Allora, io sto già prendendo la pietra. Poi l'ender le pearl. Poi ci devo esatto. l'ender dragon. E, e poi tra le case. Allora, si prendono la pietra. oh uh, già il ferro ho trovato. Come? Coltura. No, l'acqua. Aspetta che mi sono intrappolato dentro l'acqua, non so come. Com'è che io ho trovato del ferro? Non lo so fortuna <ride> allora eh, prendo tutte le cose perché, perché devo prendere tutte le cose allora ma perché c'è beh c'è dell'acqua che cade subito così a caso sono agge troppo sono grande allora Madonna non faccio un un po po po di di cadere la caverna, caverna. Allora mi creo anche un'ascia in pietra Così che sono già Un po' più forte uh, Oh che bello il ferro Guarda che bello il ferro Bello bello oh, Questo è il primo giorno Sì è il primo giorno Allora Piccone, Ascia Ho già otto di ferro Vabbè oh, allora prendo altri sticchetti e creo oh, no. Allora ragazzi, sì. sono andata un attimo in miniera ho mi sono fatto gli utenti un attimo 3 secondi così posso fare anche qualcos'altro. Intanto è diventata notte e adesso eh, penso che andrò in miniera. E dopo vi farò il recap di cosa troverò e. ci vediamo alla prossima clip. e Recap tattico: mi sono fatto. qua oh, mi sono chiuso perché non volevo più. E ho appena trovato una caverna e ho preso un po' di ferro. Mi è il, il piccone e quindi sto facendo il ferro per farmi un piccone in ferro. E... e basta la caverna finisce qua oh via no e vabbè ci vediamo al prossimo recap ho scavato un altro po' e sono arrivato in questa caverna quello lì fuori no ho il tutte queste cose e adesso direi che ci faccio un armor di ferro tanto lì c'è un glow squid e anche gli axolot Credo che lo voglio prendere l'axolot basta e prendo un po di, di ferro lo cuocio e faccio un po' di, alcuni secchi per gli axolot e anche mh, magari l'armor perché quando dettagli 47 di ferro che non è poco intanto che si cuoce andiamo a esplorare un po' questa caverna tanto lì l'ha ucciso il, il Glow Squid intanto ho scuovato anche un altro Glow Squid ci sono due axolot che voglio pigliare tutti e due. Dopo li farò riprodurre quando avrò abbastanza cose avrò magari anche i pesci. Arrivederci. Mi è caduto? Bene così. Quando qua c'è dell'altro sarà, quello lì Ci faccio non riesco a il blocco sotto vabbè prendo così qua intanto che ferro non fa mai male avere un po' più di ferro intanto lì c'era una cosa qua c'è il vuoto assoluto, quindi cerchiamoci di non andarci prendo questi ultimi di ferro qua che ci sono nel soffitto di questa caverna alla fine che cioè potrebbe anche passare perché ho già un bel po' di ferro ho già un bel po' di ferro vediamo questi ultimi ragno ultimi 12 sono 8 o sono 7 o 6 teoricamente dovrebbero essere tipo 8 ma teoricamente non ne sono sicuro ma teoricamente se adesso mi cava tutta la sabbia adesso addosso e muoio mi potrei incavolare intanto rianuiamo alla fornace ci sono dei mob male male non vale combattere per adesso un attimo almeno un attimo senza combattere ci facciamo una torcia qua 15 ferro quindi 29 iniziamo a farci l'armor in secchio per adesso teoricamente sì abbiamo tutta l'armor adesso sono sul ferro mi faccio anche lo scudo so che ho abbastanza materiali e eh, poi perché no sì, se puoi fartelo preferisco avercelo che non avercelo faccio un altro secchio per tutti e due gli upslot aia il piccolo pezzo di persona non tanto bella chiamata Keleto facciamo una spadina cerchiamo di non cadere per favore anzi per non cadere andiamo direttamente a prendere gli axolotz Se serve l'acqua qua quanta acqua c'è Ah, solo uno. Lo devo poggiare qua, se no dopo non posso neanche più risalire. Non so un coso. Tre Axolot ci sono. devo riuscire a prendere. Però è un po' difficilino. È un po' difficilotto. Stai calmo, stai calmo, stai calmo, creeperino, allora lì c'è uno di acqua, poi vabbè lì c'è un altro, e anzi, ok elettro, male male, vabbè per adesso prendo quei due di acqua che ci sono lì sotto, e vado a farmi il vado a prendermi cosi, non viene il nome e gli oxalotli madonna quanto, quanto ho dimetuto tutto pieno sono tre magari trovo mi faccio l'acqua infinita con quelle due fonti con queste due fonti d'acqua allora li rilasciamo perché adesso ci sono gli oxalotti e non voglio che ci muoiono? Puoi bere il tè se vuoi? No, no, non adesso. Va bene, cerchiamo di non morire. Mangiamo un attimo che sia cruda, ma non importa per adesso. E continuiamo ad andare. Madonna, che paura. Stavo. Pensavo di cadere e di morire. Ho superato pure l'acqua perché sono troppo geniale. Le andiamo in quest'acqua. Pian pianino. Ci voltiamo giù. E prendiamo l'acqua. ci mettiamo a fare i pillar. Cerchiamo di salire. Per arrivare anche nell'altra nell acqua. Ok. Per di ok Tanto. Mi prendo altri blocchi alla Non ho altri blocchi alla mano. Bene. Ho solo 16 blocchi. Vero perché prima li ho buttati tutti. nella lava gli altri. Perché pensavo che non mi serviva. Non mi serviva non mi serviranno più non mi servivano più e quindi ho fatto un, una brutta scelta tanto qui una piccola fonte infinita d'acqua oh, ok sembra che c'è una caverna 1, 2, 3 buongiorno buongiorno non uccidermi ti voglio bene creeper o forse no dipende prendiamo lui via via ce l'ho visto ritorniamo in superficie sempre se ci riusciamo troppa roba cerchiamo di tornare Cerco di tornare lì delle fornaci e ci quando siamo arrivati nel nostro piccolo avamposto con le fornaci. bene, ok, siamo arrivati alla fine entriamo Ma so ci richiudiamo così ci troviamo anche qua prendiamo tutto sto ferro Madonna, 3 axolot di già che fortuna ci facciamo tutti gli utensili di ferro quindi un altro piccone un'ascia piccone ascia ok quindi piccone togliamo questa ascia Ho questo piccone per adesso Fare piccone ascia penso che ci siamo ci facciamo anche la pala ci può sempre servire almeno allora, devo cucinare anche il cibo qui vabbè appena quando finisce di, cu di cuocere ultimo pezzo metto così mettiamo di nuovo il cola mettiamo il, il cibo visto che sto morendo di fame che a morire di fame ho meno due con 8 e mezzo quindi non è neanche tanto morire di fame tanto prendo un po di pietra un po' di pecone magari lo uso per romperlo Mm. lo voglio lasciare a un utilizzo quanti utilizzi? 7 6, 5, 4, 3 23 2 1 a un utilizzo ok ho due ho 19, non mi basteranno mai per salire C Oh, finisco di prendere la carne qua e vado andiamo, vado allo e ci vediamo quando arrivo l'idrospon con tutte le cornaci e tutto ok stiamo ritornando un cane ho oh, oh, un osso Sì, il cane ti voglio bene cane cioè, che, che ti sei fatto domesticare nel primo, nel, primo, nel primo colpo quindi per oggi ci siamo fatti abbastanza cose cioè, un cane tre axolot un bozzo di minerali quando qua è diventata pure notte siamo al quarto giorno e abbiamo un bel po' di cose quello che mi fa fastidio quindi lo pianterò qua quindi, vabbè, abbiamo un bel po' di cose 32 di ferro, cotto 13 di crudo uno stacco di 13 di raw copper 3 axolot 27 di carbone un botto di legno che ho preso tornando qua, dalla miniera e ce l'ho preso prima di andare in miniera poi, vabbè, due rot, flash non importa ciao, ciao cannellino. Sì, sì, carina. E io vi dico che ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo che, eh, vi ricordo che a 20 iscritti ci sarà un giveaway di, di un tot di soldi su Discord. E quindi io e il mio cane vi diciamo alla prossima e vi ricordo che tutti i canali di, di tutti quelli che parteciperanno alla, a questa vanilla saranno in descrizione, ci sarà proprio un reparto con la scritta eh, Pandoro, SMP e canali e ci saranno tutti i canali, vi ricordo di andare a iscrivervi ai, vostri, ai loro canali e ci vediamo a un Prosto. prossimo video